Benvenuti a tutti, oggi è il 27 novembre 2012, questo è il Teamspeak dei coordinatori cittadini. Io sono Davide Gaulli e ci abbiamo qui tutti gli altri coordinatori italiani per una unione, uno scambio di reportistiche e di idee. Eh, Io inizierei subito con uh, presentare i vari coordinatori. Se potete fare una velocissima presentazione di voi andando in ordine di TeamSpeak, così poi, poi partiamo con la reportistica dei vari gruppi cittadini. Io sono Vincenzo Barbato e sono il coordinatore del Chapter Napoli e sto facendo anche le veci della coordinatrice di, di Salerno qui perché non è presente in sala e eh, in tanto, scusate. Buonasera a tutti, io sono Nino Roy, coordinatore del gruppo cittadino di Torino. Ciao ragazzi, io sono Andrea, non sono coordinatore, però sto dando una mano diciamo, per quanto riguarda Ziette Bologna. Ciao a tutti, io sono Claudio, sono il coordinatore del gruppo qui di Pisa e piano piano stiamo facendo delle piccole azioni nel quotidiano. Ciao a tutti, sono Diego del gruppo di Firenze, coordinatore. Buonasera, sono Michael del gruppo di, di Rimini. Vabbè, io non mi sono presentato, comunque sono Davide Gaulli e coordino il gruppo di Milano. E quindi farei partire subito Vincenzo, così poi se arriva qualche nuovo arrivato può staccarsi con la reportistica di Napoli e anche di quell'altro gruppo, se non c'è la coordinatrice. Come già annunciato nelle, nelle scorse sessioni di Teamspeak, ho incominciato un attimo a girare per i comuni degli, di, cui faccio, di cui faccio parte, e io e gli attivisti del movimento, io in particolare qui a Casoria, sono andato e ho presentato diversi progetti all'assessore uh, ai beni culturali e niente. Uh, ovviamente sto parlando di iniziative open source e creative commons che po possono aiutare la comunità uh, dove vivo risparmiando soldi e soprattutto creando un attimo quella, quel filone logico ed empatico che qual è la filosofia open source. Mi riferisco in particolar modo a soluzioni a costo zero, in particolare al carpooling e all'applicazione bring the food, ovvero applicazione studiata per non gettare eh, molto il cibo in eccesso in generale. Eh, poi presenterò, ho presentato una bozza di, eh, al comune per sostituire tutti i sistemi operativi dei PC presenti in comune per diciamo, quasi, quasi rigenerarli e facendo risparmiare ulteriori soldi nelle casse eh, comunali in modo tale da, da rendere più efficiente eh, la, diciamo, la gestione del comune. Inoltre, ho parlato sempre con l'assessore di un progetto che avevo in mente eh, per quanto riguarda il sistema democratico e volevo proiettare la, la pillola, la nostra testa. E successivamente Culture in Decline di Peter Joseph, l'episodio 1, World Democracy, ovvero eh, Quale Democrazia. E niente, eh, quindi eh, per adesso. Qui a Napoli stiamo ancora, stiamo ancora aspettando uh, la, la, lo spot per la campagna crowdfunding per costruire una rap. rap. Uh, per chi ci ascolta una rap, rap è una, una stampante 3D per un macchinario che riesce a replicare in 3D qualunque tipo di oggetto può essere modellato uh, attraverso un software di modellazione in 3D uh, sul computer che può essere anch'esso gratis e open source. Uh, inoltre uh, quindi stiamo aspettando. Stiamo aspettando la, il crowdfunding e vorremmo presentarlo insieme al gruppo di Milano uh, questo dispositivo nelle scuole e negli, negli enti pubblici per, uh, diciamo per, per spingere materialmente l'open source economy e l'open source philosophy. E uh, quindi siamo in attesa. Inoltre, faccio anche una, una breve reportistica della, del gruppo di Salerno uh, da, in, facendo le veci di Emanuela Ziccardi, che è la coordinatrice. E niente, uh, questo venerdì uh, lei ci ha gentilmente, cioè, gentilmente offerto la possibilità di prenotare una sala in un punto in audia a Salerno per poter fare una conferenza che, che ho chiamato Open Source Economia e Cultura e dove parlerò in, in generale del movimento, dell'iniziativa che stiamo promu promuovendo e del movimento Open Source Ecology, eh, infatti mi hanno passato già le, le slide per presentare il movimento e far aderire gli interessati quindi questo venerdì partiremo con la conferenza, inoltre uh, abbiamo, abbiamo già studiato un sistema di diretta streaming quindi il, il punto in audio è provvisto di wifi ed è perfettamente funzionante, da come mi ha, mi ha assicurato Emanuela quindi faremo anche una diretta streaming per consentire alle persone che non ci sono di, di assistere all'evento uh, per, ora, per ora è tutto e vi ringrazio Vincenzo, Quindi sta dicendo che è partito un, un nuovo gruppo cittadino a Salerno, giusto? Uh, per ora praticamente c'è solo Emanuela uh, che sta pubblicizzando il, il movimento a Salerno, infatti lei conta molto di, uh, di andare nelle università, in particolare nel campus di Fisciano, dove praticamente andrà a vivere. Uh, lei Gialla è laureata a Padova in, in, psico, in Psicologia e niente, andrà a vivere in questo campus uh, per ragioni personali e quindi da lì in poi presenterà anche al Rettore mi ha già parlato che mi presenterà al Rettore mi presenterà al Rettore e parleremo di, di fare conferenze all'interno dell'Università e proporremo uh, opere divulgative oppure dimostrazioni con per Reparabga se ormai ne avessimo la possibilità Ottimo, grande cosa Dai, grazie Vincenzo Allora poi passiamo la, la parola a Nino da, da Torino di nuovo un buonasera a Torino. Allora, beh, a parte l'informazione giornaliera che facciamo sempre tutti, volevo riprendere dall'ultimo TS coordinatore cittadini in cui avevo parlato del nuovo locale che avevamo trovato, il Circolo Arci non Violenza Attiva, che ci è, è stato indicato da uno dei nostri follower in quanto, sebbene Circolo Arci non richiedeva la tessera. Allora, il 31 ottobre, tu è andato a parlare con il vice direttore locale purtroppo, abbiamo scoperto che la tessera era obbligatoria. Non devi perdere tutta quella parte di pubblico formata da semplici curiosi interessati, che sono appunto la maggior parte, abbiamo deciso di cercare un nuovo posto, sicuramente sì, a conoscenza della Casa del Ponte di San Salvario, come avevo già accennato a da Davide e Vincenzo. Questo posto è anche sede del Movimento per la Degraficia Felice, di iniziative come Banca del Tempo, Gastro, Cilibero Porto... e tante altre, tra cui il il link del in basso a chi vuole interessare. e Al momento abbiamo avuto fatto... uno scambio di mail, del... non ti si più. Dove C è dove il, dove... verso Ma ti abbiamo sentito un po' a tratti, da, da, da quasi da subito. Abbiamo capito che praticamente il, il posto dove volete andare inizialmente, che era un Arci, ma che sembrava non chiedesse la tessera, eh, poi in realtà si è dimostrato che invece era necessaria, infatti, altrimenti un arci non potrebbe esistere. E quindi Tudor è andato da qualche parte e poi non ho più capito. No, ok, no, Tudor è andato a vedere questo posto e abbiamo scoperto così che richiedeva la tessera. Comunque, dopodiché abbiamo cercato altri posti, siamo venuti appunto a a conoscere il suo posto, la casa del quartiere di San Salvario che è anche sede del movimento per la decrescita felice di Banca del Tempo gas e pc libero eh, no, comunque siamo andati il 19 novembre lunedì in questo posto a parlare con eh, il signore le quale abbiamo spiegato mi sentite? si sì, si sì. ottimo abbiamo ho parlato un po' del movimento, delle iniziative realizzate da poco, quindi stampante 3D, social forum di Firenze, tutti i video traduzioni e varie aspetti del movimento sia italiano sia internazionale, almeno abbiamo diffuso un po' la conoscenza del movimento, in quanto ovviamente non avevo mai sentito parlare, però... Il signore sembrava veramente tanto interessati, gli è piaciuto il modo in cui ci siamo presentati, i normali ragazzi, e Allora erano interessati comunque a fornirci le loro sale. Loro hanno due sale, una grande per quasi 100 persone e una più piccolina per una trentina di persone. E abbiamo preso ovviamente quella più piccolina, avremmo due date a disposizione da prenotare, che sono il 9 dicembre o il 16 dicembre, appunto entrambe domeniche se non sbaglio, e volevo anche chiedervi quale data secondo voi sarebbe stata migliore considerando vari fattori ma ne possiamo parlare dopo comunque dovremmo essere quasi al punto di riuscire a organizzare finalmente la prima serata prima di Natale che si incentrerà più che altro sulla descrizione dei problemi del sistema mentre le due successive magari alle, più incentrate sulle soluzioni che possiamo proporre a questi, ai, ai vari problemi metterò tutti i link comunque in basso anche del documento della, in cui è Inclusa la scaletta della serata realizzata finora. Quindi magari posso darci qualche approcciamento aiutati interessati. Ok, grazie. Beh, beh, per quanto riguarda il resto, praticamente dobbiamo soltanto mandare una mail entro stasera per confermare la data. O il 9 o il 16, dalle 21 alle 23 sarà la serata. E il prezzo della sala sarà di 10 euro all'ora che per prenderla per due ore in quanto noi essendo associazione dovremmo anche mettere l'IVA e queste prenderemo tra attivisti tra di noi abbiamo deciso di dividere equamente la parte richiesta per la sala perfetto, sì, vabbè. Finché si tratta di, di pochi euro poi comunque se, mh, si può sempre pensare a fare un banchettino cioè una cassetta per le offerte eh, magari mh, proponendo DVD mh, de, su, mh, che trattano già cioè, dei film del movimento, che sono i Critic Common, eh, non sono quindi in vendita ma in offerta libera, nel caso voleste provare a rientrare dalle spese, anche se in questo caso sono talmente esigue che ehm, si riesce benissimo con una colletta tra attivisti a coprire. Sì, sì, pensavo infatti anche a questo, però al momento non è necessario. Magari non sono tante le spese del proiettore che ho deciso di accollarmi in quanto potrei utilizzarlo anche per altri scopi, di cui poi vorrei chiedervi un parere più tecnico, dato che lo dovrò comprare comunque in poco tempo e preferivo comprarlo da eBay. Ho qualche link e mi interessava sapere quale pensavate potesse essere un buon rapporto qualità-prezzo, dato il in cui verrà utilizzato. Ok dai, magari ne parliamo dopo la reportistica. Adesso passerei la parola ad Andrea che come diceva prima non è il coordinatore, comunque ehm, si è avvicinato al movimento da una settimana o due, ha già conosciuto gli altri due attivisti di Bologna, purtroppo Bologna ancora non c'è un gruppo cittadino attivo e speriamo che adesso con l'aggiunta di Andrea si riesca a partire. Se ci vuoi raccontare un po' quello che ti hanno raccontato Cristian e Stefano e dirci un po' i tuoi progetti, Andrea. Allora, ho parlato con loro, diciamo siamo restati più, più che altro nel vago, cioè nel personale, ci siamo un po' conosciuti e ho trovato comunque due, due bravi ragazzi che comunque hanno voglia di, di fare. Io come dicevo anche prima, ovviamente credo che Bologna abbia una potenzialità molto alta per quanto riguarda l'attivismo. E quindi mi impegno proprio in prima persona a dare una mano a questo punto di vista qua, non avendo fortissime competenze tecniche, però comunque sono una persona che, mh, è, cioè sono bravo con le persone, quindi... Uh, avendo fatto anche animazione in passato mh, eventi in piazza uh, o semplicemente coordinamento poi di mh, dei vari ragazzi che ci sono che anche nel gruppo di cui vi dicevo prima Felice Futuro è una cosa che ci metto veramente tutto l'impegno perché Bologna c'è tutta la potenzialità per farlo e ad esempio uh, c'era noi organizziamo anche dei cineforum noi di Felice Futuro stiamo anche trovando una sala uh, la, la prima cosa era quella lì di proiettare Zeitgeist Moving Forward, perché praticamente dei ragazzi del gruppo. Eh, uno è Stefano, diciamo che anche lui è entrato nel Stefano Musaico che lui è di Bologna. E ah, ecco, mi è appena arrivato, guarda, si parlava di te. L'altra è una ragazza che eh, Giorgia si chiama, che è di Bologna. Però mh, diciamo credo sia stato anche l'ultimo incontro che c'è stato a Milano. Eh, perché lei è di Milano e comunque diciamo sono gli unici che conoscono Zeitgeist. Eh, da questo punto di vista credo che sia possibile una buona, una buona sinergia tra le due cose perché sostanzialmente si parla delle stesse cose si parla di cambiare questa società che non ci stiamo che vada così e adesso siamo ancora nella fase di reclutamento di persone quindi di eh, conoscerci anche a vicenda però ecco già a far vedere, a far vedere 20 ragazzi Zeitgast Moving Forward ovviamente parliamo di ragazzi che ci hanno comunque Ragazzi attivi, cioè noi ragazzi che ci hanno. penso che sia un buon, una buona spinta al movimento per poi veramente organizzare degli incontri fisici uh, a, a Bologna per conoscersi, vedersi e proprio a nome di, di Zaitas, diciamo, che credo che sia il punto di partenza un po' standard. Poi dopo, diciamo, passeremo anche a cose più. Uh, un po' più impegnative e lì c'è tutta la mia volontà di imparare anche da voi perché giustamente stando nel movimento da un po' di tempo. Uh, ci si può scambiare un po' di conoscenza a vicenda e quindi cose che possono essere fatte senza dover fare tutto poi dopo il cose possono essere fatte più semplicemente ecco senza dover fare tutto il lavoro di dico per esempio la, la rap app oppure qualsiasi altra cosa che può essere fatta diciamo va bene va bene proseguiamo con la penso che c'era Claudio che era pronto si sì, sono pronto un attimo Bene, allora noi qui a Pisa abbiamo organizzato una festa, faccio un, una parentesi, ci siamo costituiti in associazione culturale praticamente a luglio, è un po' il contenitore degli intenti delle persone eh, qui che collaborano con me in tanti, in tanti progetti, anche noi abbiamo avviato come, come Napoli e Milano il progetto di, della costruzione della Rap Rap Ora stiamo organizzando, eh, definiremo la data la prossima settimana per una, una scena di autofinanziamento dell'associazione che però finanzierà anche i progetti tipo appunto la Rapper e anche altri progetti che verranno e in quell'occasione appunto anche noi faremo un banchino dove praticamente prenderemo appunto indirizzi email nominativi e eh, proietteremo anche le Z-pillole che sono molto molto fatte bene, ecco. questi sono un po' i, i progetti nel breve periodo del gruppo di Pisa. Ah, perfetto, Allora non c'è assolutamente problema, eh, ben vengano movimenti che collaborano insieme, ma attenzione a fare fusioni che potrebbero non avere eh, idee affini. Eh, quindi per, per il nuovo percorso di accreditamento che abbiamo eh, valutato e approvato tutti insieme eh, Pisa non ha un coordinatore essenzialmente, quindi Claudio benvenga con i suoi progetti, ci fa assolutamente piacere, però Movimento Zeitgeist è il Movimento Zeitgeist, Ecosity e Eco Cositi. Voglio, voglio solo fare questa premessa, poi si può discutere di tutto e io sono assolutamente collaborativo e voglio aiutare tutti quanti insieme Ma io come te non ho problemi, coordinatore non con non coordinatore no, per me non è un problema, per me l'importante nella vita è dare un contributo. Eh, per me il contributo nell'occasione di dicembre è dare la possibilità a costo zero al Movimento Zeitgeist di fare un banchetto e promuovere appunto tutto quello che viene detto anche nei Team TeamSpeak. Questo per me è importante, il contributo, contribuire, poi non, non è importante fare il coordinatore. Io parto dal presupposto che i nostri materiali sono tutti in Creative Commons con la licenza um, in cui devi citare l'autore, non devi farci lucro e se vuoi modificarlo devi condividere lo stesso modo, quindi la proiezione è assolutamente consentita da chiunque, anche gente che indirettamente fa lucro, quindi eh, non ci sono problemi. Ovviamente non... non se fai una cosa a nome EcoSity, non devi mettere confusione mischiando Zagast Italia con, o Zagrest Pisa con eh, i progetti EcoSity. Ma mh, citando questo invece materiale di Zagast Italia non c'è nessun problema. Perfetto, perfetto, messaggio recepito. Vi manderemo ovviamente anche dei video, delle foto, capito? E anche lì, se durante un evento Eco City volete eh, promuovere Zygast e cercare anche di, di, di indirizzare gente a creare un gruppo cittadino di Pisa, ben Visto che stasera sono venuto a conoscenza che Pisa non ha un coordinatore. Io pensavo fossi te, comunque. E lo pensavo anch'io! io. Sì, eh, lasciamo stare, quelli sono dettagli secondo me Cioè l'importante come dicevi te è quello che si fa, poi i titoli Sono stupidate <ride> Anche lì poi cioè, nulla toglie Che a breve non cioè, ridiventerai ufficialmente Adesso bisogna un po' approfondire questa cosa ma non facciamo lavoro Dai se hai finito Claudio passerei la parola a Diego Che ci avrà tanto da raccontare visto Firenze 10 più 10 E poi finiamo tutti quanti o Michael e Stefano, eh, no, io ho tantissimo da raccontare. Boh, penso di non averci <ride> perché dopo l'evento 10 più 10, non sto a raccontarvelo. Sapete cosa da raccontare dell'evento 10 più 10, eh? Si, sì, l'avete fatto comunque. Il grosso avete fatto voi a Firenze e magari non tutti lo sanno perché ancora non abbiamo fatto una reportistica su Firenze 10 più 10. Quindi. Eh, sarà anche una riportistica un audio di quello che è stato fatto, ok. Allora, beh, per il social forum, beh, abbiamo, abbiamo messo su un banchino con il gruppo di Firenze. La patta da Verona c'è da tutti i materiali, borsini, spilletti, striscioni. Mi ha portato a Firenze qualche giorno prima, eh, quindi siamo stati lì. Un paio di giorni, giovedì e venerdì, se non sbaglio, sì. E poi, sabato e domenica, sono arrivati tutti gli attivisti del Nord Italia. E la nostra presentazione era sabato. E la, come, come social forum, sì, non so, io non ho avuto tanto tempo per vederlo a giro perché sono stato sempre dietro. Uh, all'organizzazione o, o alla presentazione, però come organizzazione mi è sembrato un granché però, e anche il numero di persone non era poi così esagerato come quello di dieci anni fa, però comunque nel complesso positivo eh, abbiamo dato volantini, parlato un po' di gente al banchetto, poi la presentazione che abbiamo fatto sabato… Mh, c'è stata comunque una quarantina, 40-50 persone saranno state, e, e, erano tutti interessati, alla fine avevamo la presentazione doveva durare due ore, e, però siamo riusciti a rubare la stanza per quattro ore invece che due, e siamo rimasti dalle, fino alle sei lì dentro. E con la stanza praticamente piena ugualmente eh, abbiamo fatto una bella oretta di domande e risposte eh, quindi insomma dico più che positivo eh sì, è stata una bella esperienza anche poi avendo partecipato da diverse regioni vari attivisti siamo riusciti insomma a creare quel gruppo che magari il web e il TeamSpeak eh, un po' nasconde, un po' maschera le emozioni, i sentimenti eh, il contatto eh, abbiamo conosciuto anche i norvegesi un gruppo di ragazzini erano proprio dei teenager norvegesi che cavolo, invece avevano una testa molto molto più avanti della loro età e, ed è stato molto bello tutto, tutto il weekend poi ho conosciuto eh, anche attivisti che ci hanno ospitato eh, Antonio e Cristina fantastici, fantastici. E Veronica è eh, rimasta molto colpita e tutto il gruppo comunque di attivisti presenti poi altre novità da, da Firenze state tramando qualcosa per il futuro beh eh, per il futuro non ci siamo ancora incontrati dovrei organizzare un incontro e, però per ora uh, mi hanno contattato uh, non so l'avevo scritto su gruppi di attivisti questi per uh, la giornata della consapevolezza di Bologna che questa ragazza era di Firenze e, che pensa pensavo che ci invitassero a fare una conferenza invece ci si era capiti male eh, gra grazie a Facebook e quindi in realtà ci invitano a, fare, a partecipare a questo censimento organizzano loro, si è mai organizzato dai creativi culturali praticamente. Quindi, comunque mi ha contattato un giorno dopo, mi ha contattato un altro ragazzo, sempre collegato ai creativi culturali a Bologna, che ha un'associazione qui a Firenze eh, di counseling. E ci ha invitato ad andare lì a proiettare il film e a parlare una serata sui temi del film a quanto pare, quindi adesso vedrò se va in porto la cosa e cos'altro. Sì, eh, a Firenze praticamente abbiamo una, una sede adesso, anche se ancora non l'abbiamo rinnovata, però sulla parola ce l'abbiamo un'associazione di una ragazza che è venuta anche ai nostri incontri e a un'associazione ci, ci ha detto che ci si può riunire lì quando si vuole e poi altre. sì, siamo, forse qualche scuola ci aveva contattato grazie al social forum anche per andare a parlare lì però si sta aspettando conferma Ehm, basta ok dai allora passiamo la parola a Michael da lì eh, sì no stavo dicendo che eh, qui il documento non riesco a editarlo nonostante sia logato con il mio account eh, di google non so se ci sono dei problemi di, di permesso sì sì ho dimenticato di condividerlo in maniera adesso lo faccio ok Comunque, niente, qui a Rimini io mi sto muovendo praticamente da solo perché come gruppo eh, eravamo sempre in pochi e non siamo mai riusciti a, a organizzare qualcosa di concreto negli ultimi tempi. Eh, eravamo riusciti la scorsa estate a fare degli eventi a Rizzone, a Pesaro, anche con il gruppo di Pesaro, no? poi eh, non c'è stata più quella a, a, a creare eventi o cose. quindi adesso mi sto muovendo da solo e ho iniziato a collaborare con un'associazione di San Marino che adesso si sta spostando anche su Rimini e sta organizzando eh, cioè già da un po' di anni organizza un festival che si chiama Altrimenti Festival, che ha avuto una parecchia risonanza a livello locale. Vi ho postato il link. È patrocinato dalla, dalla provincia. E, mh, ci sono stati eh, gli altri anni La Touche, Marca Augé, Francesco Gesualdi e tanti altri. C'è un evento abbastanza grosso. Quest'anno purtroppo. Eh, ci sono problemi di finanziamenti e quindi è di, è di, di gente insomma, impegnata in altre cose, e cioè gli organizzatori principali diciamo, dell'evento sono impegnati anche in altre cose, quindi è stato deciso di ridurlo a, eh, a, a solo due giornate, eh, purtroppo così. E, mi piacerebbe portare anche qualcosa relativo al movimento all'interno di questo evento. E è stata prevista una giornata, e la prima giornata si svolgerà con un forum delle sezioni della provincia. E lì ho già posto come relatori, ad esempio, Enrico Caldari e anche un altro mio amico di Arcipelago Scheck, Però mi piacerebbe insomma eh, metterci dentro anche qualcosa inerente al movimento, penso. Infatti se, se ad esempio Davide hai voglia di venire giù eh, a marzo a tenere una conferenza ben venga. Io non sono un gran oratore, quindi... Non, non vorrei buttarmi in questa cosa da solo. Poi avevo sentito anche con Federico, gli avevo mandato due email perché è prevista anche una, una presentazione di libri, uno spazio per dove presentare dei libri, e, però ancora non, non ha risposto, magari sentirò anche con Pat se riesce a rintracciarlo per telefono, poi vedremo. Eh, poi oltre a questo, eh, eh, sono, mi, mi sto impegnando anche con eh, il gruppo d'acquisto solidale del, della mia città, eh, di bellaria Marina, in, in provincia di Rimini, e, e ad esempio ho, ho portato a conoscenza dello SEC e ho organizzato anche un incontro. Eh, sullo SEC con eh, questo mio amico di EDIAC, Giuseppe Giuseppe e adesso vedremo vediamo se organizzare eh, degli eventi pubblici sullo SEC o, o insomma analoghi, e, perché anche loro, eh, comunque, anche a Bellaria ci sono un coordinamento delle associazioni che organizzano eventi, una serie di eventi febbraio, e adesso mi hanno diciamo, han inserito anche nel, eh, diciamo nel gruppo di lavoro culturale del gas e quindi cercherò di spingere anche i miei quando vanno nella nostra direzione. E poi eh, mi ha contattato una un ragazzo che si è avvicinato al movimento eh, da poco, che tra l'altro ha scoperto del movimento tramite un volantino che aveva lasciato la mia ragazza in biblioteca, sarà ormai più di un anno fa forse, e, quindi eh, è stata curiosa questa cosa qui. E, infatti io ho anche tanti parecchi volantini che erano stati stampati. Che però ce li ho ancora qua nello scatolone perché sono ancora quelli vecchi con, eh, con stampato. Cioè, quelli che parlano del Venus Project, di, di Fresco, tutte quelle robe lì. Quindi eh, cioè è un peccato, sarebbe un peccato buttarli via. Eh, adesso vedo se si riesce a recuperare eh, cancellando qualcosa ma... Boh. Oh, cioè, spesso funzionano anche semplicemente lasciando volantini in giro eh, è facile trovare interessati diciamo. e, e, sì. e, e niente avevo invitato anche per, per stasera avevo invitato sto ragazzo e anche comunque gli altri ragazzi eh, del capitolo riminese per eh, magari vedere qui partecipare assieme alla, eh, al TeamSpeak anche per eh, diciamo, farci un'idea eh, delle attività che si fanno nelle altre città però purtroppo non, eh, non è riuscito a venire nessuno e ci eh, sono solo io <ride> e qui queste quante diciamo. ottimo guarda avranno modo di sentirci o, ledri, o leggerci ma una cosa che volevo, anzi ve la propongo dopo, quando mh, ho visto che c'è anche Stefano da Bologna se, mi faccio fare un, un report anche a lui, eh, così poi cominciamo con le riflessioni Mi sentite? E report è chiaro eh, Diciamo vabbè, non ho molto, molto da dire, nel senso sono da un paio d'anni nel Movimento e, diciamo che qui a Bologna c è, c è, c è, non c'è quasi nessuno. C'è Christian che, però, è un po' latitante, diciamo, e penso anche per il suo lavoro impegnato. E quindi, non abbiamo fatto granché in questi anni, in questo quest anno e mezzo. diciamo. E adesso ho conosciuto Andrea, che è qui, qui è presente con un gruppo di ragazzi molto carichi diciamo, e con idee molto affini al movimento. Quindi diciamo, mi sono caricato anch'io, perché da solo sono un po', non sono molto estroverso. Diciamo. E, e quindi pensavamo di organizzare qualche proiezione, qualcosa appunto per diffondere le, le idee. E, e, diciamo che devo anche un po' crescere nell'esposizione, perché non sono molto bravo a parlare in pubblico. E, anche ad esempio a, a, a rispondere a qualche... Qualche domanda, tipo l'altro giorno stavamo parlando in un incontro con, organizzato dalla città di transizione, c'era un ragazzo che credo era agronomo. E, diciamo, stavamo parlando delle, delle culture, culture idroponiche e lui ha iniziato a dire che sono comunque utilizzano fertilizzanti chimici, roba, diciamo non buona. E quindi non sapevo neanche come rispondere a questa domanda. A questa, quindi diciamo bisogna anche stare un po' attenti a, appunto, a come diffondere le idee e a come rispondere a eventuali critiche, e, però diciamo che su questo bisogna solo studiare. Diciamo. E, niente, quindi spero, spero possa nascere anche un gruppo per organizzare un po' di eventi anche qui a Bologna. E, niente. Allora, finisco con le reportistiche anche dei gruppi, non, dei coordinatori, gruppi non presenti stasera. Francesco Menozzi, che è il coordinatore del gruppo Reggio Modena, mi ha mandato una mail a tutti voi, l'avrete letta, eh, sostanzialmente ci informa che Reggio Modena, più che altro Parma, <ride> ha avuto il suo primo incontro di gruppo fisicamente, eh, l'incontro l'ha impostato nel modo più semplice possibile, si sono presentati uno ad uno, eh, ognuno ha parlato delle proprie conoscenze specifiche, la propria attività sociale passata e presenti, hanno creato un piccolo dibattito domande e risposte per dubbi o incertezze riguardo le idee del movimento e i suoi metodi di attivismo, e infine hanno buttato giù una linea di progetti da attuare sul territorio. Hanno anche pensato di mm, scegliere un coordinatore per che possa sostituirlo nei podcast, ma evidentemente non l'hanno ancora scelto perché stasera non c'è nessuno. E, mm, poi avranno una persona che si occuperà di aggiornare nei Google Doc le attività, okay, quindi per la reportistica. E hanno anche in progetto come attivismo di fare um, un piano di diffusione capillare nelle scuole superiori e negli atenei universitari: quindi volantinaggio, proiezioni um, ne auto, ne, durante le, le lezioni normali oppure le autogestioni. E, um, e suggeriva appunto di, di, di tenere più traccia del, del, dice, delle linee guida a livello nazionale per l'attivismo negli ambiti di studio, linee che secondo delle particolari peculiarità territoriali i gruppi cittadini adatteranno al loro modo, quindi suggeriva sostanzialmente di ehm, pensarla un po' a livello nazionale come approcciare le scuole in modo tale che poi alla che poi fine il compito di, di, di questo gruppo che abbiamo creato dei coordinatori è quello di sostanzialmente riciclare il lavoro di tutti e renderlo disponibile un po' come il Creative Commons, è un po' uno spreco che ogni gruppo cittadino si sì, sì, si faccia tutto il lavoro da solo, in questo caso anche, ci dividiamo un po' i compiti, riusciamo a spaziare su più utili. Ok, poi ho sentito Raffaele da Roma, mi diceva che hanno fatto un team speak, erano in quattro, ero un po' demoralizzato, l'ho sentito, mi spiace. Poi è eh, ripartito con l'università, mi sembrava un po', un po' giù per il tempo, eccetera. Comunque hanno detto che eh, hanno fissato una, una pizzata. Cioè, ogni gruppo con cittadino ha i suoi stadi di evoluzione, cioè chi si incontra magari in un luogo un altro ottimo modo è quello di incontrarsi per una serata tra amici, dove alla fine ci si conosce, perché poi quello anche importante è fare gruppo l'attivismo non è solo lavoro cioè noi dobbiamo comunque stare bene e quindi faranno questo team speak, cioè scusate questo incontro, questa pizzata assieme e poi vediamo se riesce a partire Roma, che purtroppo è un po' ferma da, da tempo eh, infine altri gruppi cittadini non mi vengono in mente reportisti. Ah sì, c'è cioè Dani Riversen Trentino, come abbiamo accennato più volte prima, che ha, ha organizzato questo incontro, queste due date um, ad Arco, che è un comune di, dalle sue parti. Un um, secondo solo che riprendo la documentazione. Sostanzialmente saranno due date dove mh, verranno affrontati il tema del Creative Commons dell'open source dove andremo sia io che mh, Jacopo Amistani a parlare. Io in generale introduco il concetto del, dell'open source mentre poi mh, Jacopo andrà a, a spiegare e illustrare l'open source ecology, soprattutto in Italia. L'evento si chiama in rotta verso una società sostenibile e le date sono il, il 3 e il 10 dicembre saranno ad Arco a Palazzo dei Panni alle 20.45 in poi e, è stato creato in collaborazione con la Busa Consapevole che è un'altra associazione con la quale collabora Daniel in passato avevamo già partecipato a loro eventi come il festival dell'informazione indipendente eh, anche l'anno scorso, cioè abbiamo fatto già due date da loro. Il primo anno gli ero presente anch'io, l'anno scorso non sono potuto andare, c'erano stati i ragazzi di Verona. E, e direi che è tutto. Anzi, eh. sì, è appena stato fatto anche un video promozionale, loro stanno promuovendo molto sia su Facebook tramite l'evento, poi ne abbiamo creato uno anche noi come Movimento Zygast. Mentre in questi giorni dovrebbero cominciare a pubblicare anche degli articoli sui vari giornali locali E Zietto, il nostro grande doppiatore, oramai anche creatore di contenuti multimediali Ha fatto un bel promo dell'evento Adesso ve lo linko a brevissimo E direi che per il Trentino, per quel che so, è tutto poi magari dopo lunedì vi, vi saprò dire un po' di più com'è stata. E, per quanto riguarda Milano invece noi abbiamo appena fatto un, un incontro al Milano, che è lo spazio dove ehm, facciamo tutti i nostri incontri pubblici, è uno spazio gratuito che è stato messo a disposizione della cittadinanza da eh, donazioni di privati e accoglie vari movimenti, varie associazioni, fanno tante cose da, da dare la possibilità ai cittadini di leggere i giornali, accedere a internet, a proprio organizzare corsi, fanno non so, corsi di astrofisica, di cucito di... e poi ci sono anche gli incontri del Movimento Zygast e oramai ho un, un annetto che ho preso il coordinamento del gruppo, abbiamo lavorato molto sulle presentazioni Ovviamente andavamo a tentativi, visto che poi ai tempi eravamo più o meno gli unici a fare con una certa frequenza queste cose, abbiamo cominciato con una prima pre presentazione, mano a mano tra i vari attivisti l'abbiamo modificata, l'abbiamo modificata e con l'esperienza che poi è la vera grossa eh, mano che può aiutare siamo, abbiamo un po' migliorato i vari punti critici, adesso abbiamo fatto una bella, abbiamo confezionato una bella presentazione che poi vedo di condividere nel nostro folder su google document così che possiate usarla anche un po' tutti voi se, se volete studiare sarà poi molto simile a quella che farò anche su Adarco um, lunedì prossimo uh, a questo incontro siamo rimasti stupiti sono venuti ben uh, una quarantina di persone, più o meno, diciamo che noi eravamo circa 10 più altri attivisti, quelli un po' meno attivi e molti nuovi, e alla fine del, delle tre ore, perché siamo stati molto quel giorno, di solito facciamo incontri da due ore, questa volta a tre ore, e ci hanno chiesto, ci hanno lasciato i loro contatti 14 persone, quindi. Adesso speriamo per il prossimo di, di vederne ancora di più e di cercare di consolidare un po' questi, questi nuovi ehm, che sono venuti. Eh, ai contatti che, che riceviamo, di solito noi mandiamo una, una lettera che è già precompilata: cioè un Google Document che poi vi, vi linko, dove sostanzialmente ho raccolto un po' tutte le, le, le cose principali. Che, che potrebbero interessare un nuovo, quindi eh, per esempio il nostro sito, la, la pagina Facebook del gruppo di Milano, quella del gruppo nazionale, i vari documentari, le pillole del, del Movimento, il canale YouTube, la playlist di Verona, cioè tutti questi mm, link utili che per un nuovo possono essere oro e, mm, e poi le date degli de incontri successivi. All'incontro abbiamo sostanzialmente parlato dell'open source, delle possibilità che ci sono già ora per creare un mondo alternativo a quello che ci sta mandando in rovina e abbiamo sottolineato abbiamo, cioè il grosso della, della presentazione era proprio su questo. E dopodiché abbiamo fatto una pausa perché ho visto che proprio le loro facce erano un po' esauste però comunque non è andato via praticamente nessuno tutti erano lì per sentire eh, cos'altro avevamo da dire abbiamo cominciato a raccontare dei nostri progetti per farvela breve sono di sicuro la stampante 3D che con Vincenzo e Daniele e ragazzi di Open Source Ecology realizzeremo queste due stampanti 3D e anche Claudio ovviamente Facendo, abbiamo fatto la lista della spesa di tutti i componenti che ci servono e molti, alcuni componenti speriamo di riuscirli a recuperare per esempio i motorini elettrici da vecchie stampanti comunque poi c'è questa campagna di crowdfunding che lanceremo a breve appena avremo registrato il, il video in modo tale da riuscire magari a recuperare questi circa 400 euro anche i 500 che verranno tra l'altro Daniele che non è qui ma sono comunque abbastanza in contatto con lui sta preparando un progetto per realizzare una stampante 3D che costi meno di 200 euro quindi è lì che lavora per realizzare anche la struttura metallica invece che in metallo di farla in plastica in modo tale che si possa anche replicare. e speriamo in bene e poi abbiamo il progetto Coltivami, ovvero di cercare di creare un orto comune comunitario del Movimento Zagrest per poi mh, regalare i frutti dell'orto a chi può interessare, a chi ne ha bisogno magari più che altro. Eh, è partito questo progetto del Comune di Milano, anche se poi è sparita la pagina dal sito del Comune, bisogna un po' indagare. Comunque il, il fatto che l'idea ce l'avevamo già anche prima che partisse questo progetto, questa iniziativa del Comune di Milano, quindi il grosso sarà fare un progetto serio di coltivazione sinergica ehm, da mettere in atto e trovare anche attivisti che poi si impegnino con regolarità mh, ad andare a seguirlo quest'orto, perché se un progetto magari come può essere... Eh, scrivere la presentazione se viene abbandonato per un mese non succede niente se si abbandona un orto per un mese poi è un disastro andando avanti con le attività che abbiamo, cioè abbiamo quella, il corso di rigenerazione pc eh, ultimamente è un po' fermo anche perché purtroppo io facendo mille cose non, non riesco a portarle avanti tutte infatti ho anche cominciato a delegare molte delle attività perché ho notato che assolutamente stavo diventando un collo di bottiglia quindi ho cercato di eh, delegare agli altri attivisti il più possibile a breve eh, partira, eh, creeremo questa benedetta checklist di, di, di installazione di, della Zaiti in distribuzione Linux in modo tale da avere eh, una documentazione che poi potrà essere condivisa da tutti voi e metteremo su, su un documento quindi la versione Linux da usare, i software da installare, le configurazioni da fare in modo tale che tutti quanti possiate, se volete, prendere, cominciare a recuperare vecchi PC che di solito le aziende non sanno come liberarsene senza pagare e rimetterli a nuovo e regalarli a chi può averne bisogno Altri progetti si sta tentando di, di organizzare una, una trasmissione, un format televisivo da mandare su qualche tv del digitale terrestre e un paio di attivisti stanno scrivendo una lettera da mandare a questa emittente televisiva, ma questo non, non preclude il fatto che magari si cominci a fare qualcosa magari su un canale youtube, un su YouTube, ma sono, sono, diciamo che per il momento sono tutti progetti, poi bisogna ovviamente realizzarli e, e quello sarà la cosa più divertente ma anche difficile. Eh, come ultima cosa cioè abbiamo una collaborazione con richiestaci da, da questa radio, una web radio appena partita, eh, si chiama New Life Radio e, mm, e ci hanno chiesto appunto di eh, e realizzare dei contenuti da mandare in onda sulla loro radio in cui si parla delle alternative che noi proponiamo quindi i progetti creative common e tutte le nostre idee eh, anche lì eh, i progetti sono tanti, la gente è poca è eh, un attimino fermo ma mh, anche per alcuni disguidi tra la vecchia gestione e la nuova eh, adesso l'abbiamo la, appena risentito quindi speriamo di partire eh, velocemente, trovare anche, anche se qualcuno di voi fosse interessato a realizzare de, de, delle piccole pillole, magari se uno si riesce a impegnare, qualcuno di voi, a realizzare un, una pillola a settimana, posso già dire, guarda, ho trovato eh, qualcuno che si impegna a, fare, a raccontare qualcosina, eh, creare qualche contenuto da mandare in onda, siete i ben accetti. Perché ehm, voglio ribadire che tutto il lavoro che, che ogni gruppo cittadino fa non è che è chiuso nel, nel confini cittadini, ma è a disposizione di, di tutti quanti, e, anzi è favorita proprio la, la condivisione che poi si condividono anche, purtroppo, le cioè, per fortuna anche gli oneri di tempo, di, di impegno per realizzare le cose. Mi pare che su Milano ho finito. Um, mi ero dimenticato di fare reportistica di Cagliari, purtroppo come dicevo prima Daniele Poddi non, non è qui stasera, ma ho visto che hanno partecipato a una, un evento questa domenica in cui hanno mostrato la stampante 3D che poi è stata la, la, la star anche del Firenze 10 10, è sicuro che la gente quando poi vede in funzione un, un oggetto del genere rimane proprio a bocca aperta estere fatto, gente che non sapeva manco dell'esistenza di una stampante 3D vede una stampante 3D e scopre che anche in open source si può realizzare a casa con delle discrete capacità tecniche veramente eh, poi la gente comincia a pensare anche a quello che si può fare, a come può evol evolversi tutto il mercato del lavoro, cioè è veramente un mezzo potente quindi consiglierei poi a tutti quando e se ne avrete la possibilità di cercare di realizzare adesso che le stampanti 3D stanno aumentando nel, nel movimento e soprattutto se quella di, di Daniele da meno di 200 euro fosse pronta, eh, dopodiché vi consiglierei a tutti di farvene una nel vostro gruppo cittadino in modo tale da lasciare a bocca aperta tantissimi italiani. Uh, ho finito qui e adesso io chiuderei qui il TeamSpeak uh, Ci continuiamo a sentire comunque nella, nella nostra mail se abbiamo idee, cose da condividere In modo tale che anche tutti gli altri vedano e possano sia attingere che proporre aiutare Ottimo Buonanotte ragazzi Notte